Alla votazione degli ordini del giorno. Prego, Assessore. Allora, intanto saluto tutti e vi ringrazio per avermi accolta. È il mio primo intervento, quindi scusatemi se magari non sarò proprio consequenziale. Sono molto felice di rispondere a tutti voi su questo argomento, sul quale peraltro sono stata chiamata abbastanza improvvisamente, quindi mi sono documentata anche un po' di corsa. Allora innanzitutto vorrei precisare dal punto di vista, le questioni sono due, una riguarda, la eh, riguarda la, diciamo il servizio in sé come viene reso, come è stato reso nel corso degli anni e l'altra invece l'imminente trasformazione della società che potrebbe mettere a rischio dei posti di lavoro e quindi di conseguenza anche le condizioni di resa del servizio. Allora intanto vorrei precisare che qui siamo di fronte a una concessione e quindi noi dal punto di vista del rapporto di lavoro come Simu parlo, eh, ovviamente non come parte politica che è un'altra cosa, quindi come tecnica, dal punto di vista del rapporto di lavoro ehm, noi non abbiamo una grossa influenza diretta perché eh, noi non possiamo come nei normali appalti trattandosi invece di una concessione eh, diciamo surrogarci al datore di lavoro perché a noi Italgas ci paga non siamo noi che paghiamo l'Italgas ma indipendentemente da questo è chiaro che invece nell'ambito del mantenimento delle condizioni di sicurezza del servizio eh, in generale è chiaro che ehm, eh, noi come Dipartimento faremo tutto ciò che è necessario per eh, garantire questo servizio anche se fosse opportuno attraverso il mantenimento di quelle che sono tutte le, le, le condizioni di lavoro attuali. In ogni caso ricordo che c'è ehm, il decreto ministeriale del 21 aprile 2011 che riguarda la salvaguardia sociale per la tutela del rapporto di lavoro però per quanto riguarda il passaggio eh, dei lavoratori da un gestore a quello subentrante. Nel frattempo si è inserito il Jobs Act che praticamente è il, è il decreto legislativo 23 del 2015, che ha, eh, per quanto riguarda anche le nuove assunzioni, cambiato le modalità del rapporto di lavoro. Tutto ciò ha reso sicuramente molto delicata la questione che riguarda i lavoratori che, che ehm, praticano nell'ambito oh, di del, eh, società come quelle di distributrici di gas, che sono soggette comunque ad una normativa speciale. Proprio perché trattano una materia anche molto pericolosa. Quindi la stessa giurisprudenza in questo periodo, vedo, ho fatto una breve ricerca mentre parlavate, eh, che ehm, ancora non si è espressa e ancora diciamo, non ha chiarito quali sono i veri limiti del, degli interventi da entrambe le parti per poter, ehm, diciamo, ehm, regolamentare il rapporto di lavoro. Io come assessora alle infrastrutture e come eh, diciamo tenutrice del contratto di, di servizio di Italgas posso assicurare che Premesso che non possiamo intervenire sulla scelta di una società che peraltro è anche quotata in, in borsa di effettuare le proprie ristrutturazioni ovviamente, ma dobbiamo sicuramente garantire che nell'ambito di tutte quelle le ristrutturazioni che voglia fare eh, mantenga tutti i livelli che sono stabiliti ovviamente nel contratto di servizio a livello di sicurezza, a livello di resa del servizio e ovviamente vedremo come incastrare anche il mantenimento dell'attuale dell occupazione livello di occupazione nel, nella società se può essere considerato diciamo, un'estensione di questa norma di tutela sociale. E questo è per quanto riguarda eh, la parte dei lavoratori. Per quanto riguarda invece la struttura della rete e le condizioni del contratto il consigliere Corsetti ha fatto giustamente notare e lo ringrazio perché sto imparando che in effetti dall'opposizione ci vengono raccontate le cose che sono accadute in passato e ci vengono fatte notare tutte le deficienze che si sono realizzate in passato o meglio non realizzate perché è evidente che se la rete oggi è in queste condizioni lo è perché nel corso degli anni non è stato fatto fatto niente quindi scusatemi adesso io sicuramente vengo nuova fresca in questo dipartimento sto mettendo mano a moltissime cose mi prendo anche le colpe che non ho sicuramente per quanto piccole anche, riferito in generale ma per quanto riguarda il contratto adesso siccome io sono per i cittadini sono per la tutela dei lavoratori sono per la tutela di tutti quanti noi di tutti quanti noi in quanto utilizziamo i servizi di questa città, io farò in modo che ehm, intanto di verificare tutte le norme di questo contratto e di verificarne l'esatta esecuzione. Il contratto dura fino al 2024, poi noi ricadiamo già da adesso, siamo già devo dire, in ritardo per quanto riguarda le gare del gas, su, nel, nella, nelle gare d'ambito siamo a Temuno quindi sicuramente dovremo rivedere tutto allora riguardo eh, in particolare eh, ai turni di reperibilità quello che dicevate alle segnalazioni eh, ripeto qui bisogna vedere non, non è che possiamo dire a Italgas come svolgere il servizio però sicuramente faremo in modo che vengano, che vengano rispettate eh, come ho detto già tutte le tutele un attimo voglio vedere se c'è ancora qualche altra cosa e niente e se ci sono delle sanzioni da applicare le applicheremo, peraltro ricordo a questo proposito che ehm, è stata comunque rilasciata una fiducia di 25 milioni quindi voglio dire di dove c'è da discutere qualcosa lo faremo sicuramente